Ciao Kumiko mi hai chiesto che cosa vuol dire shipping okay. shipping Sonanda era? Quest'usanza c'è anche in Giappone. Cosa vuoi? O vino bianco Mi piace la pizza. Non è male, eh che non sa di pesto, sa di mela. È appena arrivata questa immagine di Soul Mafia. <laughs> Bellissima. Questi qua praticamente sono le caramelle con tutti gli dèi. Eccoci al Don Quixote. Oggi facciamo la spesa al Don Quixote. Viene la parola Don Quixote. Oh, ah, shit. Firenze, tocca. Sì. Mi ha spiegato che a Roma o a Firenze si mettono questi. Lo ah, so. Ah, ah, devo andare in Nepal. Ah, Nepal? Ah, pronto. Sono un'altra era. Ah, sapete che questa usanza c'è anche in Giappone? Soremo Bridge? Ah, Tawa. È una torre, mi ha detto. vi lascio la foto qui di questa torre. Sono andairà. Ha fatto anche il video, per cui ci facciamo mandare il video. Trela. Questo è un cane Shiba. Oh! Shipping! Ah comunque Kumiko mi ha chiesto che cosa vuol dire shipping Shipping, non mi è vero? Non Ah, giusto, un Cava, trovo? Cava? so so so Poi, ti dai Sì, La foto, la foto immagine del profilo, ok Arigato, Thank you Oh! No, mi sa che qua c'è una cover migliore Qua Kumiko che tradisce Ningen demo sabishikunai Ah, hitori demo Ningenemo". Oggi non so leggere il giapponese Hitori demo Che vuol dire che anche da solo non sei Tristi Ciao, come va? Sabishikunai Ti insegno un nuovo carattere Sabishikunai che vuol dire, ve lo scrivo qua, non ci si sente soli sostanzialmente. Come si dice in italiano? C'era un aggettivo per dire non ci si sente soli. Queste ci sono anche in Italia, i little trees. Correte nani? Anno, <sussurra> c'è la Si è detto che praticamente se vi mettete questo nel vostro letto sarà bello fresco È una coperta che tiene fresco Dovete sapere che il Garigari kun è un gelato famosissimo in Giappone È un po' tipo il nostro ghiacciolo, il Garigari kun giapponese Che costa solo tipo 600 yen Questo ce l'ho anch'io Guardate quanti lenti a contatto Questa costa soltanto 50 yen Quindi 40 centesimi La calcolatrice Come si dicono in italiano? Queste qua in, in giapponese dicono tako Qua wow, si sì, sarebbero praticamente le, le gambe del polipo le chiamano Questa è per i stellini della bici oh, Che meraviglia Winnie the Pooh Che carini C'è anche di Minnie, Topolino Doco de Modua. Doco de Modua sarebbe la... Come si chiama? Doco de Modua è te regolante io ho chiesto come si dice Tipo la porta che puoi Avete presente quella porta che puoi andare dove vuoi? Come si chiama quella porta di, di Doraemon? Se la sapete scrivetemelo Guardate come sta risando high la nostra Kumiko Kumiko, are you rising high? Trailer We're rising high sapete rising high dall'inglese salire <ride> vedete questo sarebbe quello originale e questa è la versione nyampion nyampion praticamente dovete sapere che in giappone l'ho già detto nelle curiosità il personaggio di Cibi Marco e Sasai San sono due dei cartoni famosissimi che vanno avanti da tantissimi anni soprattutto Sasai San e lo trasmettono ogni domenica dalle 6 alle 7 ed è divertentissimo questo praticamente vedete non vi scoprirà nessuno se metterete questo tipo possiamo metterci dentro in due e sembrerà una persona solo però Vabbè, finisce così la nostra visita al Don Quixote. Sarebbe questo negozio qua: Cioè a Shinjuku, a Shibuya, un po' ovunque. Vabbè, spero che il video con Kumiko di oggi vi sia piaciuto. Noi adesso andiamo a mangiare la pizza. Piove! Piove! A me fa tirare. A me samu samui. samui vuol dire è freddo è freddissimo oggi non so perché vabbè comunque così vedete anche tokyo sotto la pioggia siete contenti dove andiamo? pisaya sa pisaya <ride> andiamo a mangiare la pizza mangiare pizza mangiare pizza <ride> pronti? via Vabbè, vediamo che cosa c'è. Questa è pizza Napoli, Massaggiamo la pizza con Kumiko che adesso si riandrà a truccare visto che pioveva. Ah, oh, guarda, c'hanno anche gli antipasti, tante cose, le zuppe, c'hanno anche da bere il vino. Ma cos'è? Ah, c'è anche il vino poco, c'è la margherita, la marinara, vabbè. Vino, vino. Vino, vino bianco. Vino bianco. So. <ride> ecco qua, Kumiko che prende il vino. Ok. Campo. cin. Cin cin. Le canzoni in napoletano non capisco mia che cosa voglio dire ma che ne so ecco qui che sono arrivate le pizze Comunque dividiamo quella lì è alla genovese e poi questa alla Margherita Tarakimas I Tarakimas è te regalate? Buon appetito Ah ok appetito. <ride> Comunque è buona dai Ti piace? Mi piace di te Mi piace Mi piace la pizza mi piace la pizza <ride> Non so perché ride è così contenta Vabbè abbiamo assaggiato questa margherita Che non è niente male E poi adesso proviamo anche questa genovese Genovese che sarebbe tipo il nostro pesto La pizza al pesto Noi non ce l'abbiamo vero la pizza al pesto? O sì? Se ce l'abbiamo scrivetemelo nei commenti perché non lo so no? O sì? Tutti o sì. Ho detto che questa è più buona <ride> Non è male, che eh? non sa di pesto, sa di mela Cosa me ne pare? Voi l'assaggereste? Fatecelo sapere nei commenti Comunque questa pizza è 5 euro, 5-6 euro Quindi non è male Te voglio tanto bene, sai Schifo? o <ride> no? Sticky <ride> Qua ha mentito, spudolatamente Ti piace questa canzone? Uh. Te voglio bene Te voglio bene, sai Madonna, ma perché sta canzone? Ma perché? Volevo spiegare a chiunque cosa voleva dire ti voglio bene. È venuto Watashi mandato steak, vorrebbe dire io ti amo, mai. tipo... Provo seri sentimenti di genuino infatuamento nei tuoi confronti. ve lo ricordate, Lilletta, come ha detto... Tipo una cosa che... Ma siamo forse creature, il cui cervello è dominato da Google Translate? Non oh, direi di no. È sbagliato, no? Sto guardando la tradizione giusta perché devo dire che il ti voglio bene, ce l'abbiamo noi italiani, ma non c'è neanche realmente in inglese. Adesso qua c'è la traduzione esatta di cosa vuol dire ti voglio bene. Vedete, capite che quindi quel video del ti amo, se non ve lo siete visti, andatevelo a vedere. Tante parole su Google non si possono tradurre: il ti voglio bene è una di queste. È appena arrivata questa immagine di Soul Mafia, è bellissima. <ride> Figo, no? I'm so cool. Appena scritto Marco Togna a Kumiko Che stavamo mandando la pizza Quindi l'abbiamo messa su e ha scritto a Kumiko Avete finito di godervi la vita, andate a lavorare subito <ride> Ok, quindi adesso andiamo a lavorare Visto che ce l'ha detto Marco Abbiamo consegnato il regalo che abbiamo preso a Kyoto A Kumiko Le caramelle Grazie. Questi qua praticamente sono le caramelle con tutti gli dei Questo qua lo diamo a Kumiko, io prendo questo. Questi qua sono tipo i bonbon che si danno al calconci che mi deciso di insegnare qualcosa a Kumiko. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non me ne vengono in mente altri. Se avete altri gesti scrivetemelo qui. Ah! Quanto vuoi? Se vuoi Ah, veramente? Ha detto che questo sembrano soldi. Attero ah, io. Ah. Non mi interessa. Ma Non No con noi. Perché? Perché questo gesto vuol dire non mi interessa? Ma inizio che <ride> cosa sei a Non lo so, ho detto <ride> ma lo facciamo per davvero noi. Eh? Vabbè, questo era un PS simpatico. Si usano sti gesti, io non li uso molto, o forse sì, però non me ne rendo conto. Scrivetemelo nei commenti. Eh? Cosa? Non siete ancora iscritti a suo Instagram? Fatelo subito! Chiocciola Sebastiano Serafini! La, la mia canzone preferita è assolutamente fire. Oh, oh, sono... Batteria, Dette, We are alive, that's what he do. We are alive. Yumaku wikusa. Bokura wa